con il coordinamento del movimento Zagrest Italia e con finalmente il professor Davide Lovat. Buonasera professor Lovat, come sta? Buonasera a voi e grazie per l'invito, sto bene, sto bene, grazie. Grazie a lei, è un piacere enorme averla qui con noi, anche perché parleremo di tante cose, ritoccheremo il tema della globalizzazione, come le avevo scritto noi abbiamo fatto un evento al quale avremmo avuto l'onore di averla presente anche a quell'evento sulla globalizzazione era appunto per eh, ricordare il ventennio dal eh, G8 di Genova e parlare poi della globalizzazione in generale e ne approfitteremo però stasera avendola qui con noi appunto di allargare un pochino la riflessione appunto dalla globalizzazione a tutto il resto, tutto ciò che ne deriva. Lei è... Docente, laureato in scienze politiche con indirizzo storico, specializzato in filosofia del diritto. Vuole aggiungere qualcosa oppure va bene così per presentarla? Per, per pudore, essendo anche laureato in teologia, non mi definisco teologo perché teologo è Tommaso d'Aquino, Sant'Agostino, San Giovanni. Io sono solo anche docente di teologia, però... Eh, preferisco la qualifica di politologo perché è quella su cui maggiormente studio e, e divulgo meglio comincerei con le domande se lei è d'accordo professor Lovat sono pronto a vostra Bellissimo. disposizione <ride> allora eh, appunto toccando il tema dei diritti eh, il nostro ordinamento giuridico nel nostro ordinamento giuridico sono previste alcune deroghe ai diritti umani fondamentali quali il diritto all'uguaglianza davanti alla legge, il diritto alla libertà di movimento, di pensiero, di espressione, di coscienza e così via, o si tratta di diritti sempre e comunque inalienabili? Ecco, cominciamo subito a bomba con la domanda forse più importante. Beh, allora, eh, la premessa da fare è che se ci poniamo questa domanda è perché abbiamo visto eh, come in questo periodo di eh, emergenza di stato di emergenza su cui dobbiamo appunto parlare eh, quelli che eh, consideravamo come dei diritti intangibili sono stati invece ripetutamente violati in maniera palese addirittura stiamo discutendo sul fatto che lo stato di diritto è in grandissima crisi, poi ci torneremo perché sono stati commessi apertamente anche degli abusi eh, dobbiamo cercare di inquadrare la situazione, allora, la nostra Costituzione, la Costituzione della Repubblica italiana, è stata scritta alla fine del regime fascista e proprio in funzione antitotalitaria. Eh, gli articoli eh, che seguono i principi fondamentali, cioè eh, dopo i primi 12 principi fondamentali, dal 13 in poi, ci sono i diritti e i doveri dei cittadini e si comincia proprio con un elenco eh, di diritti che eh, sono stati concepiti proprio in eh, aperta confutazione del sistema totalitario del fascismo. Uno per uno indicano eh, ciò che il fascismo aveva calpestato e i costituenti eh, nei lavori del del 46 alla fine del 47 hanno voluto proprio precisare come questi diritti dovevano essere intangibili in una democrazia. Eh, L'unico eh, caso previsto dalla Costituzione in maniera esplicita per la sospensione dei diritti è quello dello stato di guerra in qualche maniera regolamentato dall'articolo 78, quindi diciamo già nella seconda parte. Eh, lo stato d'emergenza previsto per eh, ragioni di sicurezza e sanità in alcuni articoli non era mai stato regolamentato in maniera precisa. Si è cominciato nel 92, ci, ci sono state poi ulteriori eh, integrazioni legislative eh, per appunto andare a regolamentare, soprattutto in materia di protezione civile, eh, gli stati d'emergenza. Ora, nello spirito della Costituzione, perché è chiaro che le Costituzioni non possono essere dettagliate andando a regolamentare ogni singolo caso, dettano delle linee di principio che poi con le, la legge ordinaria vengono eh, precisate. Lo spirito della Costituzione era quello di prevedere degli stati di emergenza ovviamente brevi. Tanto che quando recentemente era stato regolamentato in maniera più precisa lo stato d'emergenza, era stato specificato che avrebbe dovuto durare 12 mesi, prorogabili al massimo per altri 12. E quindi avrebbe dovuto essere finito qualche giorno fa, con la fine di gennaio. Invece, sappiamo che anche questa cosa è stata violata perché già si va fino a fine marzo. Poi probabilmente prenderanno la decisione di sospendere lo stato d'emergenza, salvo poi pensare di rimetterlo più avanti, perché a questo punto non possiamo più fidarci, in quanto durante tutto questo periodo di emergenza, prima col governo Conte Bis e poi col governo Draghi, abbiamo assistito a uno stravolgimento della gerarchia delle fonti. Addirittura nel governo Conte abbiamo visto usare uno strumento amministrativo, un regolamento amministrativo interno al governo come i DPCM eh, per fare eh, la funzione della decretazione d'urgenza. Almeno col governo Draghi c'è stata la decenza di usare il decreto legge, anche se con la modalità ormai inflazionata e contro lo spirito della Costituzione, di usare il decreto legge per bypassare il Parlamento e di fatto usare il Parlamento solo come organo di ratifica di un'azione legislativa che passa nelle mani del governo. Va ricordato agli spettatori, perché non tutti magari hanno sotto mano eh, il diritto costituzionale, che in una democrazia moderna è prevista la tripartizione dei poteri. Il potere legislativo aspetta il Parlamento, il potere esecutivo al governo, il potere giudiziario e di controllo anche alle magistrature. Ed è qui il grande problema. Il primo grande problema è eh, la riduzione del Parlamento a strumento consultivo e organo di ratifica. Eh, di fatto il governo ha avvocato a sé, oltre al potere esecutivo che gli spetta, anche il potere legislativo. Ma eh, il potere giudiziario oppure di controllo è venuto clamorosamente meno. Eh, sono state emanate norme in palese violazione di quelli che sono i diritti intangibili. Eh, non stiamo qui per ragioni di tempo a elencarli uno per uno, tanto siamo cittadini consapevoli, li sappiamo eh, i, i diversi casi. Non è mai intervenuta né la Corte Costituzionale direttamente, né alcun eh, politico ha sollevato eh, l'eccezione di costituzionalità, eh, né magistrati sono intervenuti eh, per cercare di mettere un freno alla decretazione non solo d'urgenza abusata, ma spesso contro i limiti costituzionali. Per cui io per scherzare, però comincio a pensare che non sia uno scherzo, ho detto se in questa situazione eh, il governatore, chiamiamolo così, il presidente del Consiglio, eh, signor Mario Draghi, decidesse eh, che per far finire la pandemia di Covid è necessario fare i sacrifici umani dei Novax, eh, chi, lo, chi lo frena? cioè, eh, è evidente che la mia è un'iperbole, ma abbiamo assistito a tali e tante violazioni di quelli che erano limiti considerati fino a ieri invalicabili che oggi eh, è anche difficile pensare a poter andare avanti in futuro eh, senza mettere mano alla Costituzione in maniera seria cioè passare attraverso una nuova fase costituente che possa salvare la democrazia che è stata duramente ridotta a una tecnocrazia. Eh, di fatto in Italia la transizione da democrazia a tecnocrazia nella prassi è già avvenuta. Stavo solo a specificare che cosa? Che alla domanda sono sempre intangibili? Lo credevamo. Eh, abbiamo visto che, purtroppo, eh, violando, eh, stiracchiando al massimo, arrivando anche ad andare oltre quello che era lo spirito per cui era previsto, lo stato d'emergenza per problemi di sicurezza e sanità, eh, oggi non possiamo più parlare di diritti intangibili e siamo in una situazione che sono stati tranquillamente violati come nel periodo fascista. Mutatis, mutandis ovviamente. Aggiungerei un'altra cosa, certo. ci sono anche i bambini. I bambini sono eh, soggetti eh, per i quali è dimostrato da tutte le prove scientifiche finora esibite dalla Comunità Internazionale che eh, non corrono eh, gravi rischi eh, per il Covid eh, i rischi connessi alla vaccinazione sono statisticamente pari se non addirittura maggiori rispetto al fatto che eh, prendano il virus e questo abbia uno sviluppo eh, letale eh, di conseguenza anche sottoporre come c'è la volontà, ho sentito Locatelli del Comitato Tecnico Scientifico dire che siamo in fase di approvazione della procedura vaccinale dagli 0 ai 5 anni Sottoporre i bambini piccoli a una vaccinazione eh, non ha lo scopo di proteggerli e non ha nemmeno la logica di eh, tutelare chi, le persone anziane e malate, ma obiettivamente una società deve pensare al benessere dei bambini. E attenzione, il principio per cui è giusto sacrificare la singola persona per il bene collettivo deve avere eh, delle ragioni scientifiche ben dimostrate. Perché è un limite questo, proprio della filosofia del diritto, invalicabile. La dignità della persona umana non può mai essere sottomessa al punto tale da sacrificarla. Eh, ci sono dei limiti sui quali, vedete, sono questioni importanti che vanno molto al di là del, della norma, cioè del diritto positivo. Qui andiamo proprio sui fondamenti della civiltà giuridica e sul senso che vogliamo dare al patto sociale. È proprio così, è proprio così purtroppo. Passerei alla domanda successiva. In democrazia come si regge l'equilibrio tra le maggioranze e le minoranze della, nella popolazione in termini di diritto? Eh, questa è una cosa che a me sta molto a cuore perché mi sono accorto che eh, negli ultimi anni ehm, una buona parte della popolazione ha perso di vista il significato di repubblica prima ancora che di democrazia. Bisogna capire il concetto di Repubblica per rispondere a questa domanda. Eh, res pubblica vuol dire che c'è una dimensione di eh, patrimonio che è di tutti i cittadini. C'è la res privata, è ciò che ciascuno possiede e di cui può disporre, e poi c'è un patrimonio che non è dello Stato, ma è di tutti i cittadini, perché lo Stato è l'insieme delle istituzioni che i cittadini sovrani si danno per governare la Repubblica. Se si capisce questo, si può capire anche che in democrazia la maggioranza non può mai escludere dai diritti di godimento della Repubblica una minoranza di cittadini. Eh, la vittoria elettorale non conferisce un potere dittatoriale della maggioranza sulla minoranza, ma conferisce un potere di indirizzo eh, secondo quella che vuole essere la gestione, secondo un tipo di visione del mondo piuttosto che un altro, ma fermi restando i diritti inalienabili, almeno fino a ieri, delle singole persone che non possono essere escluse dal godimento della Repubblica, non possono essere emarginate, non possono essere considerate dei cittadini di serie B. Eh, è inutile che andiamo a fare la lezioncina su ogni singolo articolo dei principi fondamentali, i due, i tre, i eccetera. però eh, sarebbe opportuno che i cittadini che vogliono esercitare la cittadinanza in maniera consapevole mh, si dessero la pena di eh, fare qualche lettura in materia per capire che eh, chi vince le elezioni non ha per esempio, almeno dal punto di vista della deontologia costituzionale, il diritto di cambiare la Costituzione. Per cambiare la Costituzione o per introdurre no norme che di fatto cambiano, l'impianto eh, legislativo sui principi fondamentali, è necessario passare per una fase costituente. Non si può pensare di riformare la Costituzione, magari nella prassi, eh, attraverso maggioranze raccolte in Parlamento diverse da quelle scaturite dalle urne, perché noi abbiamo visto anche in questi ultimi anni eh, tentativi di far passare delle norme che in campagna elettorale non erano nemmeno state prese in considerazione attraverso maggioranze formateci in Parlamento e non scaturite dalle urne. Eh, se da un punto di vista tecnico è eh, legittimo, non lo è dal punto di vista morale. E i costituenti, quando concepirono eh, l'impianto eh, istituzionale, eh, avevano sempre pensato a un codice d'onore. Eh, erano persone oneste che venivano fuori da un periodo di dittatura. Non pensavano che qualcuno potesse cercare, nei meandri e nelle eventuali mancanze del dettato costituzionale il sistema per eh, arrivare di fatto a eh, trasformare la maggioranza in un sistema di dominio eh, che faccia venire meno il rispetto sempre necessario in democrazia delle minoranze eh, e si cita spesso quella frase con diversa attribuzione eh, Odio ciò che pensi, ma sono disposto a battermi perché tu possa sempre esprimerlo. Per analogia vale anche, sono pro, anche se mi dai fastidio, anche se sei l'opposto di quello che penso io, anche se la tua visione del mondo è diametralmente diversa rispetto alla mia, io, in quanto tuo concittadino, e siccome siamo d'accordo sui principi fondamentali che sono quelli della Costituzione, ho il dovere di difenderti affinché la tua dignità non venga mai soppressa. Questa cosa da molti non è capita, è per questo che ne parlo con, con questo fervore, perché mi rendo conto che c'è chi pensa, eh, la maggioranza è stata determinata, la maggioranza decide qualsiasi cosa, non è così in democrazia. Eh, il tiranno classico del, della politologia, del pensiero politico, non è solo una persona, può diventare tirannico anche un governo eletto democraticamente oppure formatosi secondo le regole vigenti in una democrazia, ma che poi esercita il potere in una maniera che non è democratica. Quello che noi stiamo vedendo, soprattutto col governo Draghi, è l'esercizio di un potere che ha molto di tirannico. Bisogna anche ricordarsi che verso i giovani è particolarmente vigliacco. Perché? Perché uno che ha magari 50 anni o più eh, sa eh, che cinque anni sono una parte, un decimo della sua vita, forse meno, e per cui dice Posso aspettare che passi la tempesta. Per un ragazzo di 13-14 anni, 5 anni sono metà della vita o poco meno, non ce la fa a pensare eh, passerà in 5 anni, perché nel frattempo gli va via l'adolescenza. Per cui eh, è disposto a compromettersi eh, per fare una cosa che normalmente magari non farebbe. Eh, vedere i ragazzi che non possono fare sport, per esempio, eh, per me è una violenza veramente gravissima, una cosa che non riesco ad accettare. Perfetto, grazie mille. inserisco io invece e eh, provo a fare un link con la nostra precedente intervista, che era un approfondimento sul g di Genova, i vent'anni dal Giotto di Genova. E, e quindi, ricordandoci un po' quello che accadde all'epoca, eh, in quel periodo una moltitudine di movimenti alterglobalisti stavano cercando di mettere in guardia la popolazione e stavano manifestando il proprio dissenso rispetto a, al tipo di globalizzazione che si stava andando a delineare. Eh, quanto di ciò che temevano si è realizzato? Allora, eh, lì bisogna un po' contestualizzare. Eh, allora, se noi riusciamo a fare un, uno sforzo di memoria, tornare indietro i 20 anni, eh, ci ricordiamo che in Italia c'era il potere di centrodestra con Berlusconi, in Francia il centrodestra con Jacques Chirac, in generale in Europa e negli Stati Uniti, in quel momento c'era Bush Junior. In Europa, la maggioranza dei governi era di centrodestra, in quel momento i movimenti altermondialisti erano quasi tutti di sinistra o addirittura di sinistra estrema. Contestavano con eh, argomenti ancora da lotta di classe, eh, l'imporsi del capitale eh, in maniera violenta sulla vita sociale. Effettivamente la visione non era sbagliata da questo punto di vista. Eh, una riflessione però va fatta sul clamoroso cambiamento che ha avuto la sinistra negli anni successivi, perché oggi se ci si pensa è più facile trovare la contestazione al mondialismo nei partiti sovranisti di destra che non nella sinistra, la quale invece ha riscoperto l'internazionalismo di prima, non parla più di lotta di classe, quello lo fa solo chi è rimasto comunista come per esempio Rizzo, ehm, sposando una visione di tipo materialista e consumista tipica del 68, quella che denunciavano Pasolini o il grande filosofo cattolico Augusto del Noce, eh, in una visione materialista, atea, consumista e internazionalista, eh, si sono buttati a pesce nelle braccia del capitalismo di Stato, il modello cinese, che oggi sta venendo proposto anche dalla grande finanza apolide, eh, che sostiene il World Economic Forum di Davos e non solo. Allora, alla domanda diretta, cosa c'era di indovinato? Io direi parecchio. Il rischio di vedere eh, le sovranità nazionali, il la tutela delle classi più deboli e quindi di fatto anche eh, l'esercizio della democrazia, vederli a rischio era una visione che condividevo e condivido tuttora. Eh, il fatto che poi eh, quella che era una battaglia di sinistra eh, sia diventata una battaglia di chi non è più né di destra né di sinistra come il sottoscritto. Eh, sta a significare che quando ci si spoglia dell'ideologia si vedono le cose meglio, ecco questa è una mia convinzione forse presuntuosa, non essendo io aderente né alla destra sovranista né alla sinistra mondialista, vedo oggi nel, nella mondializzazione ideologica qualcosa di estremamente pericoloso e la transizione verso la tecnocrazia di cui abbiamo parlato poc'anzi fa parte di questa cosa qui. E i diritti dei lavoratori i diritti degli ultimi voglio ricordare parentesi visto che sono anche teologo ve lo dico molto sottovoce che la nostra civiltà si fonda su quel beati gli ultimi pronunciato nel discorso della montagna dal cristo dove per beati si intendeva degni del massimo onore sociale eh, se noi centriamo la, il livello dei diritti sulla tutela dell'ultimo della classe noi lo garantiamo a tutti quanti il rispetto. Se invece noi cominciamo di nuovo attraverso un modo diverso eh, a fare una classe eh, plutocratica, usiamo questa brutta parola, eh, purtroppo tutte le battaglie sociali che sono state fatte anche con il grande contributo della sinistra vanno in, inevitabilmente ad essere perdute e si va verso una società nella quale si diventa numeri. Si diventa numeri e se obbedienti si può continuare a vivere in società, se dissidenti, pur fondandosi su quei diritti che finora riconoscevamo come eh, sacrosanti, eh, si rischia di venire esclusi. Eh, va poi eh, considerato quello che è successo in questi vent'anni. Eh, L'Europa ha avuto eh, una svolta chiaramente in senso eh, mondialista. Cioè, se prima con Schengen eh, ricorreva trentennale dalla firma del trattato di Schengen, eh, si parlava di rispetto delle sovranità eh, dei singoli stati membri, oggi stiamo parlando chiaramente della direzione verso la, la costruzione di un unico stato federale e, e si vede come i paesi dell'est eh, siano fermamente contrari, i casi di Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca sono solo i più eclatanti, eh, però la direzione va sempre verso eh, il lo spostamento della sovranità verso un centro che è sempre più in alto, è sempre più distante dal popolo. Eh, le decisioni sono state sottratte ai parlamenti per il 70% delle materie di loro competenza, eh, sempre rimanendo all'ambito europeo. E con il Trattato di Lisbona, che eh, dal 2008 ha eh, dato realizzazione all'Unione europea, prima si parlava delle comunità europee, adesso si parla di Unione europea, e con l'Unione Europea, di fatto, la, le decisioni, le norme le direttive vengono eh, promosse dalla Commissione. La Commissione non è un organo elettorale, è un organo a nomina. Eh, la gente non ha ancora la comprensione di questo. Io, quando parlo nelle mie conferenze che faccio sulle istituzioni europee, mi accorgo che eh, mi guardano come un marziano quando gli spiego che il nostro Parlamento ha demandato le competenze attraverso i trattati alla Commissione europea e il Parlamento europeo, un organo che compartecipe nel, pro nel processo legislativo in Europa, ma non è il Parlamento europeo che fa le norme. L'impulso ce l'ha la Commissione, che è composta da un membro per ogni Stato ed è un membro nominato, non eletto. Non c'è una campagna elettorale. Cioè, per esempio, il patto tra eh, cittadino e istituzione eh, di patto di rappresentanza, nell'Unione Europea è palesemente violato. Eh, nel frattempo, eh, con l'introduzione della moneta virtuale, dei mercati online, abbiamo visto come l'economia si è profondamente cambiata. E mentre le informazioni che hanno gli operatori eh, o i grandi fondi di investimento sono fresche, precise, profonde, il, eh, la massa degli investitori è chiamata parco buoi perché riceve informazioni di quarta mano e sempre in ritardo rispetto al momento in cui servirebbero. Eh, i, I mass media sono diventati molto omologati al potere. Perché? Perché i sistemi tra tradizionali di comunicazione sono andati in, in default, in fallimento dal punto di vista economico e hanno avuto bisogno, perché? perché la concorrenza della gratuità eh, online li ha messi in grande crisi e quindi per sopravvivere hanno bisogno del finanziamento di Stato ma eh, qui in Veneto, da dove vi parlo, cioè, si usa il proverbio neanche il cane muove la coda per niente, cioè si capisce, no? Neanche il cane muove la coda per niente, per cui ti danno i soldi per stare in piedi a giornali e televisioni, in cambio vogliono un'informazione come eh, vuole il padrone. Eh, L'informazione libera è molto rara e tante volte viene tacciata di complottismo per il semplice fatto che eh, canta fuori dal coro. Abbiamo visto restringersi enormemente in questo ambito eh, la libertà di espressione, e sono tutte cose che erano paventate nel, G, nel G7 di Genova quella volta dai, dai manifestanti e che poi purtroppo si sono prontamente realizzate, quindi meno libertà economica, meno libertà politica, meno libertà di informazione e oggi stiamo vedendo addirittura eh, la, la transizione da democrazia a tecnocrazia sulla quale penso torneremo anche tra poco. Allora, tornando al presente e a problemi attuali, può il Green Pass o l'identità digitale essere preludio ad un tipo di globalizzazione legata al credito sociale e quindi ad una sorta di diritti umani concessi solo a determinate categorie di persone o più semplicemente solo a chi è gradito al potere? Eh beh, questo è proprio il punto essenziale su cui fare chiarezza. Eh, può sì, eh, anzi il Green Pass è proprio lo strumento per fare questo passaggio. Eh, il passaggio consiste, per spiegarlo bene a tutti quanti, nel trasformare la democrazia che è la società fondata sulla responsabilità dei cittadini sovrani e quindi su delle libertà che vengono riconosciute dalle istituzioni, a una società del controllo da parte dello Stato su dei eh, cittadini che sono consumatori sudditi e quindi eh, non più delle libertà e dei diritti che sono innati e riconosciuti, ma sono viceversa concessi o triati, per usare il termine proprio eh, del, della filosofia del diritto. Ehm, vi rendete conto della clamorosa differenza fra i due modelli. In uno la persona è riconosciuta come titolare di diritti a prescindere dallo Stato, nell'altro i diritti appartengono allo Stato ed è lo Stato che decide se tu ne puoi godere oppure no in base a dei parametri economici, sanitari o quant'altro. Eh, diventeranno poi eventualmente anche eh, di tipo sociale, ideologico. Tra l'altro a monte di questo c'è una visione del diritto che non è fondata sulla verità di natura, sulla quale si può trovare un punto di incontro, magari faticosamente, sia tra, anche tra credenti e non credenti, ma sulla volontà di chi governa. È, è, è la differenza fra gius naturalismo e gius volontarismo o positivismo. No? Il positivismo giuridico di fatto ha nella volontà del legislatore l'ultima istanza. Eh, voi capite bene che anche se diciamo che lo Stato emana le leggi, poi in realtà sono le persone che comandano all'interno dello Stato un gruppo di potere ben organizzato e fortemente ideologizzato può arrivare ad imporre, torno a dire come prima perfino i sacrifici umani per assurdo, perché nel momento in cui non c'è più un concetto di giustizia oggettivo che sta a monte della legislazione positiva e solo la volontà del legislatore diventa il criterio per eh, rendere anche legittime le norme, ecco che andiamo a esporci a un rischio di tirannia di fatto che ha eh, ah, nel Green Pass il Grimaldello. Cioè nel momento in cui io riconosco eh, che si possa utilizzare un sistema premiale, un sistem uno strumento che eh, premi chi eh, si adegua a determinate disposizioni e che solo in base a questo lui possa godere di determinati diritti, io ho aperto la strada alla transizione politica, e non siamo più in democrazia a quel punto lì, perché devo dire, non è più il demos, non è più il popolo che comanda, ma andiamo in una tecnocrazia, cioè chi ha il potere decide lui. E chi avrà il potere? Le persone gradite a chi comanda veramente. che, Tornando ancora a un altro pro proverbio veneto, in francese dice C'è la Jean qui fait la guerre. Qui da noi si dice l'articolo quinto, chi è che ha vinto? Eh, purtroppo va a finire che le persone ricche e che hanno interesse a, a trattare i governi come dei consigli di amministrazione riusciranno a influenzare attraverso la pressione sulle banche centrali, attraverso l'influenza diretta, attraverso anche la corruzione, per tutta parte del mondo: eh, riusciranno a influenzare la politica con pochi punti di riferimento, comandando su masse vastissime. Ultima cosa che dico. Io eh, ho avuto il Covid in forma molto pesante, sono stato 20 giorni intubato e ho fatto 40 giorni di ospedale. Eh, sono guarito per fortuna, eh, grazie ai medici senz'altro, ma grazie anche alla mia tempra, perché mio vicino di letto ha avuto queste sicure, purtroppo non ce l'ha fatta, aveva due anni meno di me. Eh, io in questo momento avrei diritto al Green Pass, super Green Pass, come il super mega Fanta Green Pass. Io lo rifiuto, io mi rifiuto di adoperarlo. Eh, sto vivendo come se fosse un Novax. Io che non sono un Novax, io sto vivendo come se fosse un Novax. Perché eh, riconoscere la validità del Green Pass significa eh, permettere che si vada a sostanziare nella prassi eh, qualcosa che è pericolosissimo. Eh, nel definire i criteri in base ai quali si sono formati gli stati nazionali, si è tenuto conto del diritto all'autodeterminazione dei popoli? in particolare in Europa, in Italia. In caso contrario, quali altre forme di governo si potrebbero delineare per favorire la suddetta autodeterminazione? E più in generale, in base a criteri legati ai diritti umani inalienabili? Questa è la domanda. Allora, eh, per rispondere a tutto, perché è una domanda molto densa, per rispondere a tutto devo cercare di andare in ordine, fare un po' anche di storia nel passaggio e vedere le varie fasi in cui gli stati moderni si sono formati, perché non è un processo univoco e tutto in un attimo. Diciamo così, lo Stato moderno eh, si origina in Europa in seguito alle guerre di religione seguite allo scisma protestante, che dopo cento anni di conflitti e in particolar modo dopo la guerra dei trent'anni culminano nella pace di Vestfalia 1648-49 dove viene riconosciuto il principio che già esisteva da qualche decennio cuius regio eius et religio cioè a seconda di chi è il, il reggente, il re, il principe, eh, il governante di un territorio anche la religione di quel territorio deve essere quella e dunque la popolazione che abita su quel territorio deve essere eh, com compatta, omogenea eh, allora si parla della religione che in quel momento era un problema particolarmente sentito tanto da aver causato un secolo di guerre. Ci furono quindi anche degli spostamenti delle migrazioni, un po' come è avvenuto tra India e Pakistan alla fine, alla fine della guerra quando l'India si è resa indipendente dall'impero dal, dall britannico e eh, si è andati verso un processo di formazione eh, che avesse un grado di omogeneità linguistica, culturale e religiosa piuttosto forte. Questa è la prima fase. Eh, del processo di formazione degli stati diciamo moderni. C'è poi una seconda fase che è quella delle rivoluzioni, eh, per esempio l'emancipazione delle colonie americane dalla madrepatria britannica, ecco lì si comincia a parlare proprio di autodeterminazione dei popoli, eh, l'origine è economica però in realtà c'era una situazione che già da tempo andava avanti eh, per cui le 13 colonie, che, le 13, 13 stati che in quel momento formavano le colonie d'America, eh, ritennero doveroso eh, e il loro diritto naturale potersi rendere indipendenti perché il governo da lontano dall'Europa che loro avevano non era più corrispondente alle loro esigenze eh, pratiche e, eh, e sociali. Avevano ormai un mondo differente che si stava sviluppando e ritenevano necessario, doveroso e giusto poter essere attori in prima persona, quindi autodeterminarsi. Pochi anni dopo c'è stata la rivoluzione francese che ha avuto eh, dei contenuti che sono eh, di natura più filosofico-religiosa, quindi il tentativo di cambiare completamente il paradigma dell'umano. Ecco che prima ci sono state le guerre napoleoniche a cui è seguita la restaurazione, e allora a quel punto abbiamo un 800 nel quale le forze comunistico-rivoluzionarie eh, vanno a sobillare le rivoluzioni per arrivare alla formazione di nuovi stati che andassero a scalzare l'ancien regime, eh, il regime restaurato dal congresso di Vienna. In questo periodo si formano la Germania e l'Italia. Ora la Germania ha una sua omogeneità etnico-storico-linguistica. Eh, che affonda le radici nella storia dell'impero, eh, per quanto riguarda l'Italia non si può dire lo stesso. Lì eh, una civiltà molto più antica era anche decisamente eterogenea, eh, però alle forze che stavano finanziando la formazione di, eh, di entità politiche diverse da quelle in quel momento dominanti interessava eliminare eh, I due elementi che avevano eh, costituito il potere politico e fondato la civiltà nel periodo medievale, cioè trono e altare. Ecco che lo Stato della Chiesa, la Repubblica Cristiana di Venezia e l'impero eh, asburgico, cattolici tutti e tre, andavano eliminati e sostituiti con eh, uno Stato laico ispirato ai principi, ai principi eh, della rivoluzione francese. Nacque quindi l'Italia che non si può dire essere eh, un paese eh, sorto sul principio dell'autodeterminazione dei popoli. Perché? Perché i finanziamenti sono venuti da Francia, e soprattutto Inghilterra, in funzione anti-asburgica e antipapale e in piccolo anti-veneziana. Eh, sono stati messi insieme genti che non avevano una storia unitaria, non l'avevano mai avuta. Eh, Perfino ai tempi dell'Impero romano erano province ben distinte e governate separatamente. E non a caso Carlo D'Azeglio pronunciò la frase il 17 marzo del 1861 fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani perché non esistevano in quel momento. Eh, ci sono poi gli stati nati nel XX secolo, col processo di decolonizzazione. Allora, se noi guardiamo ad Africa e Asia, in gran parte il, non c'è autodeterminazione dei popoli, ma decisioni di spartizione tipo coloniale si sono perpetuate poi nel, nel processo di emancipazione di indipendenza con tutti i conseguenti conflitti tribali eh, che ancora perdurano e che ancora stanno a, in particolar modo in Africa a indebolire politicamente quei territori, quei popoli. Eh, se noi guardiamo invece... Quello che è avvenuto con la disgregazione della Jugoslavia e dell'Unione Sovietica, ecco che è tornato ad applicarsi quel principio di autodeterminazione, seppure sotto leggi da stretta degli Stati Uniti d'America, che approfittavano dell'implosione dell'Unione Sovietica, è stato favorito il principio di autodeterminazione per dare a ogni popolo omogeneo eh, il suo stato sovrano. La prospettiva, la prospettiva eh, va vista nell'ottica della globalizzazione. Perché la globalizzazione è un fenomeno storico legato al, al progresso. Prima di essere un fatto politico, è un fatto legato al progresso umano. Eh, cioè, noi vediamo come tutto il mondo ora è interconnesso. Eh, noi possiamo fare queste videoconferenze stando in Calabria, in Vento, in altri posti, ma potremmo farlo con una persona da Sydney, una da Toronto, una da Rio de Janeiro e una da Città del Capo e lo possiamo fare parlando in diretta, per cui la comunicazione viaggia in tempo reale. Possiamo trasferire denaro con un clic. io col mio cellulare posso fare un bonifico e comprare un oggetto che fisicamente è in America, mi viene spedito e eh, mi arriva in due giorni. Eh, cose impensabili, i viaggi in un giorno, poco più, 26 ore mi pare sia il viaggio più lungo per arrivare a Pitcairn, che è nell'oceano Pacifico, eh, io posso in un giorno arrivare in qualunque posto del mondo quando Marco Polo, per esempio, eh, per viaggiare, andare in Cina e tornare, ci pise vent'anni. Eh, questi cambiamenti che permettono anche di trasferire il cibo, avendo sempre le primizie in ogni, in ogni momento dell'anno, eh, dell anche fuori stagione, e quindi può cambiare l'alimentazione, cambiano i costumi, questo cambia inevitabilmente la concezione che l'uomo ha di se stesso e il modo di vivere. Questo è inevitabile. E que ed è inevitabile che incida anche sulle istituzioni. Governare questa globalizzazione dove siamo tutti interconnessi presenta due possibilità a mio modesto avviso. Uno è quello desiderato dai globalisti, una semplificazione estrema che vada verso la funzionalità, per chi comanda ovviamente, che è la Repubblica Mondiale, o quantomeno l'unificazione dell'area più vasta possibile di territorio sotto un sistema economico che sia quello gradito a chi eh, ha le chiavi del vapore. L'altro è quello di chi difende la democrazia, perché ovviamente il primo va verso la tecnocrazia, come abbiamo detto fino adesso. È evidente che quello necessita di funzionari e non di politici rappresentanti del popolo. Chi vuole invece difendere la democrazia deve puntare, a mio giudizio, proprio al principio di autodeterminazione dei popoli e all'estensione del modello svizzero su scala continentale, cioè dare vita a forme nuove di confederazione che nel rispetto dell'autonomia locale permettano di risolvere i problemi macro eh, su scala continentale ma i problemi quotidiani delle persone che si svolgono in un raggio d'azione eh, il tempo che ci vuole per andare al lavoro e tornare eh, o di prendere il treno per andare sul luogo di lavoro e tornare indietro quindi 200-300 km di raggio 500 al massimo eh, quella deve essere la dimensione fisica perché io ho i figli se ho dei figli li mando a scuola vicino a casa, l'ufficio postale è vicino a casa, è il negozio dove vado a fornirmi di cibo oppure a comprare la macchina al concessionario sono sempre vicino a casa, i servizi sono tutti vicino a casa, quindi le politiche che riguardano la vita quotidiana necessitano di una governance locale quindi il local no? a livello globale macro quindi la difesa politiche macroeconomiche, quindi magari le, le politiche monetarie, eh, determinati interventi e eh, ovviamente eh, la condivisione di elementi scientifici, della ricerca scientifica che serve a progredire in maniera armonica tutti assieme. Questo va gestito a livello eh, globale il più possibile, mentre l'autonomia locale deve essere favorita il più possibile col principio di sussidiarietà portato proprio fino al, al massimo possibile, deve essere gestito a livello locale questo per salvaguardare il legame tra il potere del popolo e i rappresentanti di questo potere quindi una democrazia semidiretta che oggi sarebbe quanto mai possibile grazie anche alla tecnologia che ci favorirebbe moltissimo nell'esercizio di questo eh, è chiaro che le spinte da parte dei grandi capitali sono nella direzione opposta sono quelle della transizione tecnocratica e della Repubblica Mondiale, o quantomeno che riguardi tutto l'occidente, eh, perché? Perché loro guardano l'aspetto utilitarista pratico che porti ulteriori eh, guadagni e velocità decisionale, come nei consigli di amministrazione delle, delle holding, e viceversa, siccome ho già citato dei proverbi, dico un altro, il, il bene, nemico del meglio, o il meglio, nemico del bene. A volte non serve avere fretta e per garantire che sia beato l'ultimo, come si diceva prima, eh, bisogna anche pensare che è più opportuno, forse sarebbe più opportuno salvaguardare la misura d'uomo e questo è garantito solo dalla possibilità di controllare da vicino chi esercita il potere e avere istituzioni democratiche. In democrazia anche tutte le rivendicazioni eh, della sinistra no global di vent'anni fa possono trovare una nuova chiave di interpretazione. In una dimensione tecnocratica purtroppo ci saranno i privilegiati, ci saranno i funzionari e poi ci saranno inevitabilmente gli emarginati. Anche perché oggi le classi sono sparite, tutto si è trasformato in piccola borghesia, ma la piccola borghesia ci mette poco a retrocedere a livello di proletariato. Eh, come Non serve fare gli esempi, insomma, è abbastanza facile da capire. Sì, grazie, grazie. Dalla, dalla sua risposta mi sarebbero scaturite una serie di altre domande, ma due cose proprio flash, cioè ehm, uno è perché appunto si faceva la distinzione tra eh, il eh, locale e il globale, no? quindi c'è un famoso motto, no? pensare... Localmente, cioè pensare globalmente, agire localmente. Ecco, e quindi come il professore la vedeva rispetto a questo, a questo pensiero. E poi eh, riguardo invece all'uso della tecnologia, se un, potrebbe essere un valido sistema per mettere eh, in, in pratica la democrazia, l'uso eh, di un sistema assembleare fatto con un criterio ben preciso e che dia quindi la possibilità ad ogni cittadino di potersi esprimere eh, eh, partendo dal piccolo per finire al grande. Opinione. Allora, eh, sono d'accordo sulla prima questione, quello del pensare globale agire locale. Alla fine è una, uno slogan che sintetizza quello che stavo eh, dicendo sul modello alternativo alla Repubblica Mondiale Tecnocratica. E anche la seconda questione, posta come domanda, eh, dico che il modello svizzero, che eh, considera le, i diversi livelli, eh, comune, cantone, federazione, addirittura in certi comuni, c'è addirittura la parrocchia, perché lì ancora hanno i residui delle, delle guerre di religione del 600, quando poi 500-600, quando la confederazione Elvetica eh, si rafforzò, eh, trovando una sintesi tra protestanti luterani, protestanti calvinisti e cattolici, quindi hanno ancora dei residui istituzionali che comprendono perfino le parrocchie nella partecipazione, ovviamente, delle questioni pratiche, non di quelle spirituali. Per cui la tecnologia favorirebbe molto, permetterebbe anche sistemi di voto estremamente sicuri, eh, abbinandola al, al cartaceo assieme. No? Se io eh, lo dico per scherzo, ma sarebbe da prendere in considerazione. Se io eh, facessi il voto doppio, cioè il voto eh, online, che però per, affinché non venga hackerato, eh, rilascio una ricevuta da inserire nell'urna, ecco che avrei immediatamente la certezza del voto, talmente certa che impedirebbe i brogli e potrebbe essere applicabile benissimo sia su una comunità di 500.000 persone, no? quanto di, di 500.000 persone o di 5 milioni di persone. È talmente facile. Io mi sono consultato con, con dei programmatori che, che mi dicono che sarebbe facilissimo farlo, eh, ma talmente facile, talmente sicuro, che probabilmente non garba affatto a chi preferisce controllare il processo democratico e incanalarlo verso i risultati predefiniti. Eh, come tutte le cose, eh, c'è l'onestà eh, che eh, permette di far sì che un sistema funzioni bene oppure funzioni in un'altra maniera. Tornando all'inizio. La nostra Costituzione andrebbe ancora bene se ne venisse rispettato lo spirito. Noi stiamo, però, vedendo che c'è chi va in cerca dei meandri, delle lacune, delle novità per piegarla alle proprie esigenze. Comunque, sì, alla sua domanda dico la vedo nel modo in cui lei ha proposto. Certo, il criterio di votazione potrebbe essere una delle applicazioni, da quanto ho capito, non sono espertissimo, però. Sembra che anche la blockchain potrebbe essere un sistema per praticare anche un sistema di votazione, perché pare sia un mezzo assolutamente sicuro e controllabile da ogni utente, per cui sì, io credo che i criteri ecco ci dovrebbero essere per poter arrivare a questo. L'importanza in democrazia è fornire sempre ai titolari della sovranità, cioè ai cittadini, quel minimo di conoscenza dei, eh, dei sistemi utilizzati affinché non ci sia paura di venire eh, turlupinati, fregati, gabbati eh, però lo si può raggiungere attraverso la scolarizzazione e attraverso l'informazione eh, fa, fatta eh, che si fa sempre in propaganda elettorale no? eh, preoccuparsi soprattutto degli elettori più anziani di dargli la dovuta informazione affinché si sentano sicuri di non venire eh, raggirati eh, permetterebbe nel giro di pochi anni visto che eh, crescono le generazioni native digitali permetterebbe di raggiungere un livello di sicurezza totale lo hanno, nemmeno io sono un esperto ma me lo hanno fatto capire molto bene alcuni che invece esperti sono e per cui eh, sarebbe, quella potrebbe essere una strada da perseguire chiaro che ci sono fortissime resistenze mi viene da pensare che non abbiamo toccato il tema però credo fondamentale del problema, cioè il problema della delega, il problema della delega, no? e, però appunto citando la Svizzera già si capisce che si va um, idealmente più uh, ad un sistema di democrazia diretta, quindi uh, lì, Semidiretta. ecco. Semidiretta, diretta di... vero. Ci e... sono materie, se sì, no prego prego scusi. Eh, no appunto gliele faccio insieme così almeno le sviluppa come preferisce e, e poi un altro problema che a noi sta molto a cuore è quello legato proprio al sistema monetario che eh, adesso come adesso è eh, ciò che realmente gestisce il potere ecco quindi ciò che attribuisce potere è proprio eh, la moneta, il denaro, ecco, oltre a una serie di altre cose, ma diciamo che il denaro è una delle strutture portanti del potere attualmente. E quindi eh, come facciamo ad ovviare anche a questo problema per migliorare l'aspetto democratico? Eh, ovviare al problema che il, appunto, il denaro corrompe, eh, attribuisce eccessivo potere eh, e lo... E lo lo concentra eccessivamente nelle mani di pochi così per come è fatto adesso attualmente il sistema ecco come facciamo insomma a gestire tutte queste criticità non indifferenti allora la prima domanda rispondo molto brevemente è facile eh, la democrazia non può essere diretta perché ci sono materie che richiedono competenza che va al di sopra della mh, formazione media del cittadino eh, non è possibile avere eh, una platea di cittadini tutti esperti di politica internazionale, di economia o di strategia militare o di, altri, o di sanità a seconda. Per cui ci sono materie che richiedono necessariamente la delega ad esperti. Poi uno mi può vietare, guardi in Italia gli esperti che abbiamo in Parlamento e questo è un altro paio di maniche. Eh, D'altro canto c'è chi ha fatto la propaganda dell'uno vale uno come Mao e sappiamo come è andata a finire in Cina con la rivoluzione culturale quando mandavano i medici a fare i contadini i contadini a fare i funzionari di partito purtroppo eh, ognuno ha una dignità eh, insopprimibile da un punto di vista morale tutti hanno una dignità straordinaria ma ciascuno ha le sue competenze per cui democrazia semidiretta, il più vicino possibile eh, al cittadino però sempre con eh, il privilegio delle competenze almeno in determinate materie eh, per quanto riguarda invece la questione de della corruttibilità dell'uomo e quella ci dovremo convivere sempre nel senso che purtroppo fa parte della natura umana e non, quella attraversa tutta la storia dell'umanità e ci sarà sempre eh, semmai bisognerebbe fare in maniera che fosse più trasparente la gestione eh, della politica monetaria rimanendo una dimensione molto più pratica e meno filosofica perché in europa in particolar modo con la creazione della BCE, che non è una banca centrale vera e propria, ma è una società privata con un consiglio d'amministrazione che di fatto eh, stabilisce quanta moneta emette a seconda delle convenienze e de determina di fatto eh, l'orientamento della politica di uno Stato o dell'altro con eh, la leva monetaria, eh, qui siamo davanti a qualcosa che è estremamente poco etico, eh, proprio da un punto di vista dell'etica economica, eh, per il problema della corruzione. Purtroppo se la mettiamo in ambito teologico è l'eredità del peccato originale, se la mettiamo in una dimensione più laica eh, purtroppo ogni essere umano mira a massimizzare i propri profitti e eh, c'è chi lo fa onestamente e chi è disposto a farlo anche disonestamente e con questo dovremmo sempre fare i conti. San Paolo parlando sì in ambito religioso ma facendo una riflessione estremamente intelligente dal punto di vista pratico diceva le leggi sono fatte per i disonesti, perché gli onesti non avrebbero nemmeno bisogno delle leggi, in quanto si comportano onestamente eh, già da soli. Purtroppo servono le leggi per garantire gli onesti dai disonesti. Perfino la legge esiste dal punto di vista eh, positivo eh, per garantire dalla disonestà. Senza disonesti non ci sarebbe bisogno della legge. Io Chiudo dicendo che noi come, come soluzione, come il Movimento Zyges, come soluzione eh, ovviamente non attuabile domani, ma come obiettivo a cui tendere, eh, vorremmo riuscire a superare il sistema monetario, il denaro, eh, l'acquisto, il possesso e tutti i problemi derivati da questo mezzo, grazie alla tecnologia andando poi a a rendere eh, accessibile a chiunque beni e servizi senza il, il ricatto del salario del lavoro ma eh, con, un, con un metodo, come facciamo a sintetizzare, stile open source la gente con le sue competenze e le sue passioni crea il mondo e lo fa funzionare. E ovviamente non è una cosa... No, dovrebbe cambiare completamente il paradigma economico cioè questa è una rivoluzione epocale che richiede anche un processo di formazione, eh, è un'elaborazione che al momento no, è intelligente ma al momento è ancora eh, utopistica perché? perché la mentalità largamente diffusa è impostata su un sistema, eh, su un paradigma di funzionamento economico completamente diverso. Grazie professor Lovat per averci dato tutti questi spunti molto utili. Eh, poi però c'è un'altra un questione, questo sistema appunto basato sul denaro e eh, sulla sperequazione sociale, sull'inequità che ne deriva, eh, quindi sul profitto, sulla competizione, tutto ciò che ne deriva, potrebbe essere questa la, la vera causa, mh, come lei diceva prima, di un, uno spirito magari mh, eh, corruttibile nell'uomo? Eh, quindi non, non endogena come causa, ma piuttosto esogena, quindi legata al sistema in cui siamo immersi. Ecco, questa, questa è la domanda, anche perché, mh, insomma, da diversi studi viene fuori eh, un altro aspetto fondamentale dell'uomo, di come è strutturato anche il suo il suo cervello, del, del fatto che sono presenti in lui eh, i neuroni specchio che porterebbero alla, ad essere prosociali, alla condivisione, eh, piuttosto che alla competizione, alla collaborazione, quindi. Ora, eh, se noi guardiamo l'attuale sistema, più che non entrare nella questione del denaro in sé, a questo punto la metto sulla una questione più, più elevata, se ci riesco. Eh, L'attuale sistema è fondato sulla competitività e quindi sul concetto di essere umano inteso come individuo, eh, mentre eh, se noi eh, tornassimo a ragionare sull'essere umano inteso come persona, eh, allora eh, dovremmo privilegiare più che non la competizione di tutti contro tutti e quindi chi parte da una posizione di vantaggio sarà sempre sopra gli altri e tenderà a prevaricare Torneremo invece alla dimensione relazionale, perché persona è un termine che sta proprio a indicare la relazione, concepito nel contesto della dottrina trinitaria, per definire la Trinità di Dio in ambito cristiano, è un concetto che per analogia poi viene esteso agli esseri umani, presuppone la relazione, mentre l'individuo massimizza il profitto. Ora, dall'illuminismo, che è il... Eh, dopo la svolta antropologica, diciamo... L'ideologia generante della società attuale, oggi siamo forse in fase decadente, però ancora i dettami dell'illuminismo influenzano completamente, informano la, la nostra società. Le due dottrine economiche che sono scaturite sono il socialismo, economico-politico: il socialismo e il capitalismo. Leone XIII, papa, nella Rerum Novarum, scritta eh, nel 1891 trattò la questione in una maniera che poi, 40 anni dopo, nel quadragesimo anno, Pio XI sviluppò ancora in maniera più puntuale. Entrambi straordinari nel dire che cosa? Che un sistema socialista sa distribuire le ricchezze, ma sul medio e lungo termine non le sa produrre, e per cui è destinato a implodere. Faccio presente che Leone XIII lo diceva eh, quasi 30 anni prima della nascita dell'Unione Sovietica, della rivoluzione russa. E abbiamo visto come è andata a finire il sistema eh, capitalista, invece sa produrre le ricchezze, ma nel medio e lungo termine non le sa distribuire, genera concentrazione di denaro e di conseguenza di potere in poche mani, aumenta le discriminazioni, aumenta quindi il disagio sociale, aumenta l'invidia e sul medio e lungo termine è destinato a esplodere con guerre. Quindi da una parte il crollo del sistema. Fame e povertà, dall'altro invece guerre, violenza, morte. Eh, noi stiamo vedendo come a livello globale, il capitalismo sta cercando sempre nuove risorse per autoalimentarsi, ma tende a distruggerle. Quindi ha bisogno di ulteriori e quindi di eh, sottomettere nuovi territori al suo sistema. Il capitalismo è il modello dell'occidente ed è fondato sul concetto di individuo, non su quello di persona, che sarebbe il concetto cristiano. Ecco che ripensare. Non dico in chiave religiosa, ma quantomeno in chiave antropologica. Il concetto dell'essere umano come persona, come essere in relazione, dovrebbe consentire di trovare la giusta via tra il socialismo, che riduce l'essere umano a ingranaggio del sistema, e il capitalismo, che invece ha la logica dei, dei, dei pesci. Cioè il pesce grande mangia il pesce piccolo, e alla fine il pesce più grande se li mangia tutti quanti, alla fine e finisce per morire di fame pure lui. Eh, perché il mondo è come un acquario non è come l'oceano cioè, a un certo punto le risorse sono scarse, finiscono eh, bisognerebbe invece riuscire a privilegiare quella natura relazionale che è proprio eh, costitutiva dell'essere umano e attenuare la sete di profitto che eh, nel sistema capitalista viene costantemente alimentata dalla pubblicità, dalla propaganda perché c'è bisogno di quel tipo di atteggiamento però, vede, per fare questo serve una, anche qui una grande riflessione. Deve, dovrebbe cambiare la scuola, dovrebbe eh, tornare indietro di qualche decennio la chiesa che ha perso la sua funzione di, eh, di educatrice dal, dal punto di vista sociale. Eh, dovrebbe cambiare il sistema produttivo eh, tanto nell'agricoltura quanto nell'industria quanto nel commercio. Eh, invece, Stiamo vedendo una direzione che va verso sempre più un'economia finanziaria, addirittura slegata dalle cose e questo fa inevitabilmente precipitare nella povertà chi è strettamente legato alla ressa, alla roba, a un'economia reale, perché nel momento in cui viene privilegiata la ricchezza del soldo e non più della roba, perché con il soldo puoi determinare le leggi e tutte le conseguenze che ti tornano utili, eh, tu vai a penalizzare fasce sempre più ampie della popolazione se poi col soldo corrompi le persone che hanno una visione della vita che è quella dei 30-40 anni che restano e quindi massimizzano per la propria famiglia sono disposti a vendersi tu metti al tuo servizio governanti eh, militari eh, funzionari eh, questo purtroppo è il mondo che stiamo vedendo è venuta meno non solo l'etica di tipo religioso ma anche l'etica di tipo filosofico, laico, che invece eh, ha retto la nostra società nella transizione dalla vecchia società medievale a quella moderna, dove chi governava comunque aveva un senso di dignità profondo. Oggi sembra proprio che abbiamo a che fare con tante meretrici, ma a tutti i livelli, e non è che poi chi si lamenta sia meglio, perché quando vediamo poi entrare nelle istituzioni per aprire la scatoletta di tonno chi si definisce puro, poi, alla prova dei fatti si dimostra come gli altri ma più ignorante eh, se però mi permettete ragazzi eh, chiederei al professore proprio una nota di chiusura positiva nel senso che ci rendiamo conto che sono tempi estremamente drammatici per certi versi ma anche molto propizi per altri nel senso che molte persone si stanno veramente eh, destando da un lungo sonno in questi tempi proprio perché così drammatici, e stanno in realtà cercando di unirsi eh, verso un paradigma totalmente nuovo. Vogliamo magari eh, approfondire un po' meglio questa tematica? Rapidissimo, io spesso ne ho esperienza. Eh, la mia attività di conferenziere mi ha portato in tutte le province della mia terra. Io sono Veneto e quindi Veneto e Friuli, no? eh, la vecchia Repubblica Veneta. Io in tutte le province ho contatti con gruppi che si stanno organizzando per resistere nel caso di venire emarginati. e questo è positivo per se, perché si discoprono eh, non solo gli elementi di solidarietà spontanea a cui abbiamo appena fatto cenno, ma si vede anche come la creatività non si è del tutto persa. C'è gente che sta pensando di comprare terreni per l'autoproduzione alimentare, c'è gente che mette a disposizione le proprie eh, professionalità su una base non strettamente monetaria, ma eh, di, di dono reciproco, per cui senza dover misurarla quel bilancino, ma io so fare questo, tu sai fare quello, lo scambiamo, oppure dedico del mio tempo a, a, ad altre persone. Stanno eh, fiorendo tentativi di scuole parentali, stanno fiorendo tentativi di eh, commercio eh, slegato dal sistema monetario, magari con... Eh, studiando metodi di pagamento alternativi, eh, sono tutti esperimenti ma sono interessanti perché gruppi che non sono neanche in relazione tra loro, io per esempio sto cercando di metterli in relazione eh, attraverso il fatto che io li ho conosciuti, no? eh, ora, ora uno, ora l'altro, cerco di metterli in relazione perché c'è chi privilegia l'aspetto eh, della produzione alimentare, chi quello della formazione dei ragazzini, chi quello magari dell'emanciparsi dal punto di vista monetario ma tutti stanno facendo degli sforzi notevolissimi. C'è chi pensa a comprare delle case, chi pensa a procurarsi legname, a chi è come sopravvivere con l'energia in caso chiudessero i rubinetti del gas. Sono tutte cose che stanno germinando spontaneamente e che lasciano ottimisti sull'essere umano. Cioè non è tutto negativo. C'è chi dorme, chi subisce passivamente, ma c'è anche chi eh, dà ancora alla vita e alla vita di relazione un valore maggiore di quello del profitto fine a se stesso. Grazie infinite, professor Lovat. Non si poteva chiudere meglio, questo è un tema a noi carissimo, quello appunto della sovranità da tutti i punti di vista, quindi energetica, alimentare, dell'autoproduzione e di tutta una serie di cose che ti riportano veramente con i piedi per terra e anche le mani. <ride> e per cui grazie infinite per questa serata. Eh, se vogliamo ovviamente aprire i microfoni, eh, tutti quanti la ringraziamo. Grazie, grazie. Ringraziamo grazie professore. Ringraziamo tutti insieme per grazie. il suo tempo e per l'approfondimento veramente utile, credo, a noi e ai più eh, che ci ha fatto fare questa sera. Bravissimo. Grazie, grazie infinite. Grazie, buona serata. Spero di, spero di essere stato all'altezza e sono contento di aver parlato con voi e sono a vostra disposizione. Speriamo ci grazie siano anche voi, magari altre occasioni di rincontrarci. Ma è più eh, e anche, le, di, di, di, di anche in presenza. Eh, magari. Per un abbraccio. Yeah. <ride> grazie.